L'Italia sta a uh, passo con l'Europa, sicuramente. Uh, abbiamo un contesto un po' diverso rispetto, per esempio, penso a, uh, ai contesti oceanici in Nord Europa, uh, dove la risorsa è maggiore, uh, quindi va un po' uh, relazionato in funzione della diversa disponibilità di, di risorsa marina. Ma L'Italia ha alcune interessanti start-up che stanno lavorando su tecnologie innovative, uh, in particolare due di queste con cui stiamo collaborando, una si chiama e una si chiama Way4Energy. Um, hanno delle interessanti tecnologie per um, la conversione del modo ondoso in energia elettrica con due piloti, uno in Toscana e uno in, in Sicilia, rispettivamente. Um, L'idea appunto è quella di uh, testare in, in contesti uh, di piloti industriali uh, taglie da centinaia di kilowatt di produzione di energia elettrica e testare tutta la catena. Il tema è farlo in modo cost competitive. Oggi è ancora caro, bisogna cominciare da quelle location, quei siti dove il costo di energia è più alto, quindi uno va a sostituire modi alternativi di fare energia che già di suo sono cari, per esempio le piccole isole alimentate a diesel, dove i costi sono alti abbastanza da giustificare un replacement con l'energia marina. Piano piano che si aumentano questi piloti industriali sostituendo il diesel nelle piccole isole. L'idea è che i volumi, eh, i costi vengono giù e sempre più parte di mercato eh, diventi credibile Queste cose. È chiaro che l'approccio deve essere quello di una mini grid, cioè mettendo insieme varie fonti diverse: da un lato il marino, sicuramente, dall'altro il solare, che è una tecnologia rinnovabile oggi più, più competitiva e più economica poi uno storage che gestisca questa mini grid e il diesel che va a rimpiazzare, che a questo punto lavora solo come backup per fornire l'eventuale eccedenza di energia.